Ecco, a seguito del dibattito, la spromonte storia di bellezza e violenza, Gioacchino Criaco, che è qui con noi, scrittore, autore di Anime Nere, tra gli altri, e adesso delle Mali gredi uscito per Feltrinelli, appunto, quest'anno. Cominciamo l'intervista. Il suo nuovo romanzo, appunto, eh, riporta una storia dimenticata, quella della rivoluzione di Africa e di altri paesi della Locride all'inizio degli anni 70, una rivoluzione appunto partita dal basso contro il caporalato, contro soprattutto i sopr soprusi di una drangheta, a testimonianza che anche i territori eh, a larga infiltrazione e densità mafiosa da sempre si, si, si sono ribellati contro questi poteri. E appunto una piccola rivolta fatta di uomini semplici e di donne che credevano in un cambiamento sociale e culturale. Oggigiorno è possibile ancora credere in un cambiamento sociale e culturale? C'è ancora un dibattito all'interno di questi territori come poteva esserci negli anni 70, un'epoca fatta di grandi cambiamenti sociali e culturali? Sì, ci arrivo raccontandoti un po' tutta la storia, bellezza e bruttezza. Io ho iniziato a raccontare la Calabria dalla parte più negativa che conoscevo e l'ho fatto con anime nere, no? Senza sconti ho raccontato una storia durissima, nerissima, eh, di, quella, di quella Calabria. Ho raccontato le anime nere, quelli che si perdevano nelle vie eh, del male. Però anime nere era cosa, quello che era successo con le maligredi spiego perché è successo e lo faccio ribaltando il tipo di racconto non è un racconto nero ma è un racconto anche se non eh, a tinte rosa eh, eh, è il racconto di una storia luminosa di una pagina splendida che il popolo calabrese eh, ha scritto perché lo faccio eh, perché oggi si racconta la calabria come qualcosa come una questione complessivamente eh, criminale ed è vero che c'è una questione criminale eh, che è importante, che è orribile, che va eh, risolta, ma il popolo calabrese non è un popolo eh, criminale o complice della, cri della, cri della dinamica criminale o, o testimone indifferente di quello che succede. Il popolo calabrese ha provato a liberarsi dalla morsa del crimine ma soprattutto a liberarsi dalla morsa del potere locale che è il vero problema della Calabria che è quello che sta sopra l'Andrangheta l'Andrangheta è uno strumento dei dittatori locali che opprimono la Calabria da secoli e che vorrebbero eh, continuare eh, a governare con un sistema di, di tipo eh, medievale. La Maligredi è la storia di questa rivoluzione fatta dalle Gersominaie e dai ragazzini anarchici tu mi hai detto cosa Possibile fare? Quale speranza c'è? Il protagonista nella Maligredi è Papola che in realtà ha un nome e un cognome: si chiama Rocco Palamara che era il capo di quella rivoluzione. Rocco Palamara adesso ha 70 anni, io lo incontro spesso. Lui abita a Roma e lui ancora ripete le parole che eh, aveva pronunciato più di 40 anni fa sul palco nella festa di San Sebastiano noi non vogliamo padroni, i diritti ci toccano allora se dopo tanti anni un ragazzo che ha subito eh, morti in famiglia, guati personali continua a 70 anni a dirti noi non abbiamo padroni è là la speranza eh, il popolo calabrese ha perso delle battaglie ma non si è arreso e la guerra non è finita e quanti Papula ci sono tuttora eh, che appunto nel meridione cercano di tornare eh, dopo esperienze appunto fatte fuori dai territori nativi? e eh, proprio tornando a eh, pensare a Papula, uno dei protagonisti delle Malicredi, eh, tu credi che le esperienze di chi torna per cambiare e il loro impegno civile di queste persone sia più difficile da attuare, quindi nella società odierna ci siano meno spiragli, meno margini. Sì, è, è, è, è estremamente più difficile, perché 50 anni fa uh, si era in una società uh, che era. Che, che, che era in continuità con il dissenso con la ribellione Quindi che era figlia della, eh, della ribellione che voleva il cambiamento 50 anni in cui si sono sedimentate eh, certe situazioni di favore certe posizioni c'è il consolidamento di posizioni anche piccole di vantaggio no? quindi tu oggi dovresti andare a lottare a combattere per toccare anche quelle piccole posizioni no? non sono tutte posizioni di criminalità o di mafia, sono posizioni anche di persone normali, cioè è un mondo che oramai ha trovato un punto di, di equilibrio, anche se è nel male, anche se è paradossale dirlo, quindi ti ritrovi con una società che complessivamente ti è ostile, non hai contro una forza che è di crimine nel senso classico, hai di fronte una società che non vuole più il cambiamento, quindi è difficile fare il cambiamento però di papola ce ne stanno tantissimi solo che ancora sono dei viaggiatori solitari che viaggiano su percorsi individuali ecco se trovano se si trovano tutti nello stesso momento allo stesso incrocio là succede il miracolo e proprio anche in anime nere oltre che nel suo ultimo eh, lavoro eh, possiamo vedere quanto la dimensione Uh, intima familiare rivesta un uh, ruolo cruciale per descrivere il territorio uh, appunto della locride di africo e al tempo stesso sovviene che la famiglia sia la base anche a volte della, di quello che uh, noi andiamo ad analizzare nell'andrangheta proprio la locale e uh, come scardinare da dentro oggigiorno questo sistema impenetrabile così sanguigno, viscerale? Secondo lei? Allora, allora tutte le grandi, eh, tutti i grandi conflitti, le grandi rivoluzioni hanno dovuto tener conto di questo tipo di conflitto, che in genere era generazionale. Nel resto del mondo è generazionale. La Locrida è fatta di 100.000 persone, che sono le stesse 100.000 persone di 50 anni fa, di 100 anni fa, di 1.000 anni fa. Sono le stesse famiglie che si conoscono tutti, hanno rapporti di amicizia, di sangue. Siamo tutti più o meno uguali. La lotta ad Africo o nella Logride non è di terrestri contro marziani, sono lotte interne all'interno. All delle stesse famiglie, delle stesse cerchie di amici, per questo è estremamente eh, complicato farle ed è estremamente incomprensibile da un punto di vista esterno pensare che ci sia un figlio contro un padre, una madre contro il marito però è questo quel mondo no? e ha queste difficoltà, quindi se tu non sostieni chi cerca di fare il cambiamento ma dici ma vabbè, siete però dello stesso paese dello stesso nucleo familiare, avete gli stessi amici, no? non, non finisce mai non bisogna lasciare che anche i buoni siano schiacciati sulle posizioni dei cattivi. Molto spesso lo Stato fa questo errore, ma anche chi viene da fuori fa questo errore. Schiaccia tutti in una stessa prospettiva. Allora, se tu Stato non mi riconosci, se tu società civile non mi riconosci, in quanto io comunque sono sempre africoto e appartengo sempre a quel mondo, a quella... è finita, non cambierà mai nulla, perché dall'esterno tu troverai qualcosa di assolutamente indistruttibile tu devi cercare l'ingranaggio interno che mette in discussione quella situazione. Ecco, cioè il mondo esterno non dovrebbe, non dovrebbe ragionare in termini moralistici che, che in quel mondo no, non possono essere applicati.